Chi sono gli attori della fiction di Morandi, Helen, Alma e Alessandro? L'isola di Pietro Cast: Chi sono gli attori che interpretano Helen, Alma e Alessandro? Per Gianni Morandi non servono presentazioni, ma sale la curiosità di sapere chi sono gli attori che interpretano i personaggi principali della fiction mediaset L'Isola di Pietro. Elena Sereni, la figlia di Pietro, Gianni Morandi, è Chiara Baschetti. Chiara Baschetti è una modella italiana nata nel 1987. Innegabile la sua somiglianza a Cindy Crawford. Ha sfilato sulle passerelle più importanti, da Emporia Armani a Fendi. Ha debuttato al cinema con Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi. Caterina, la figlia di Grazia, che si scoprirà essere la figlia di Elena e Alma Noce. Alma Noce è nata nel 1999 e deve ancora compiere 18 anni. Giuseppe Tornatore l'aveva notata ad un provino quando aveva solo 5 anni. Qualche anno ed arriva il suo esordio, Dracu 3D, fuori classe. Qualunque cosa succeda ai Avengers, a Geoff Fultron, Alessandro Ferras, il primo amore di Elena e Michele Rosiello. Michele Rosiello è napoletano ed è nato nel 1989. L'attore ha esordito in Gomorra, recitando nella seconda stagione. Giovanni Pavani, il fidanzato di Elena, è Cesare Bocci. L'attore famosissimo, nato nel 1957, è alla soglia dei 60 anni, ma non perde mai il suo fascino. Tutto conoscono la tragica, ma fantastica storia d'amore con la moglie. Annalisa. La fidanzata di Alessandro Ferraz e PM, è Cosima Coppola. Cosima Coppola è una ballerina e un'attrice nata nel 1983. Ha recitato in varie fiction, tra cui l'onore e il rispetto e carabinieri. È stata anche concorrente del tale e quale show. Grazia Rovandi, mamma di Caterina e direttrice dell'ospedale dove lavora il pedriata Pietro e Clotilde Sabatino. Attrice napoletana del 1974 deve il suo successo a Un posto al sole, dove ha interpretato il commissario Giovanna Landolfi. Enrico, papà di Caterina e marito di Grazia e Ninni Bruschetta. Nini Bruschetta è un attore, regista e sceneggiatore siciliano, nato nel 1962. Ines Fadda, la preside del liceo, è Cecilia Dazzi. Attrice romana del 1969 e diventa celebre con i Ragazzi del Muretto. Amatissimi in Amiche mie, recita anche nei due film di Federico Moccia. L'ultima apparizione in tv è nella Porta Rossa. Il collega di Alessandro Ferrasé è Christian Cocco. Uno degli inviati più famosi di Striscia La Notizia, Christian Cocco è nato ad Oristano nel 1971 ed oggi ha perso ben 30 kg. Samuele, il fratello di Alessandro Ferrasé è Pio Stellaccio. Attore nato a Salerno. Apprezzatissima la sua partecipazione al clan dei camorristi.